Buongiorno, eccoci oggi con nuovi esercizi semplici e importanti per il mantenimento della, della condizione fisica, quindi avere cura del, suo, del proprio corpo, ottenendo anche grandi risultati, ma non nell'immediato, ma questo è il segreto dei grandi. Per fare grandi cose bisogna lavorare sulle piccole cose in maniera continua, costante, e quindi per fare questo uno ha bisogno di mettersi nella migliore condizione quindi non faticare a fare cose comunque divertenti ci mettiamo giù allora, facciamo il primo esercizio il primo esercizio è, tra virgolette, è un esercizio che è come quello del tavolino rovesciato diciamo di impegno eh, fisico, però è un po' più, più blando noi oggi faremo intanto questa versione e poi andremo ad arricchirla con delle cose molto più complicate quindi si mette sdraiati i piedi però la larghezza delle spalle si dice passo normale appoggiati per terra da qui solleviamo il sedere fino a allineare fare una linea in questa maniera proprio? ok tieni 10 secondi un po' più vicino i piedi Braccia lungo i fianchi, così che ti aiuta. Un po' più aperti così, ok? 101, 1002, 1003, 1004 e 1005 giù. Ora la versione è più complicata. Quindi sempre da giù, ora che facciamo? Andiamo in elevazione su, ok? Ora metti una, una mano sopra la gamba, anche l'altra. E ora che facciamo? Mantenendo il sedere in alto. Allunghiamo la mano prima verso il ginocchio da una parte, poi verso il ginocchio dall'altra parte. Allora, quindi 2, 2, 3, 3, tutto rimanendo considerato come quando di... Tira su, tira su. Allora, quindi l'azione è andare eh, su so e allungare. Bene. Eh sì, eh sì. Ok, tra l'altro questo che fa? Lavoriamo anche nel centro con Sovas, che è un lavoro molto importante. Quindi facciamo addominali ma senza andare a lavorare sotto solare in contrazione, quindi fare una leva positiva, quindi lavorare col muscolo sugli addominali senza andare a sovraccaricare e a creare troppa tensione sul lato lombare. Vabbè, altro esercizio. Scioltezza e qui andiamo sulla verticalità. La verticalità orizzontale, come facciamo a simulare la verticalità orizzontale? Niente, ci mettiamo sdraiati per terra, questa è come se fosse una parete, ok? Ci metti così, ah, ci mettiamoci così, ma non più facile, ecco, vai, vai più in là, metti di qua, vai così, no, no, così vicino a me, ok, un po' più in là, oh sei sì, bravissimo, Da così, guardiamo verso il basso, doppio così, bravo, ok e ora da così facciamo piega la gamba di lato quindi partiamo in scioltezza bravo, giù e dall'altra parte questo è il riscaldamento okay, guarda, guarda in basso e vai su e giù su e giù su e giù su e giù questo lo facciamo decine volte così ci scaldiamo poi per andare a scaldare anche la parte superiore che facciamo? ora manteniamo sempre così mettiamo le mani sotto sotto il mento, sotto le, la fronte guarda amore mai like, così una sopra l'altra in questa maniera una mano l'altra mano la fronte così ok da questa posizione qua tiriamo su e giù tiriamo su e giù tiriamo su e giù tiriamo su e giù questo sempre, tre volte per... secondo me una volta intanto basta all'inizio intanto facciamo riattivazione continua ogni volta facciamo nuovi stimoli ok? ora facciamo questo per il punto ora mettiamo le mani giù. Dove... anzi ah, sì, lo facciamo più facile aperte, guarda facciamo così, è tipo aereo la mia. ok? ora che facciamo? Ok, la piega è questa E tu qua Amore Così E distelli Brava, dall'altra parte Bravissima Piano Piano Torna al centro Bravissima Vai. Resistono Quanti ne abbiamo fatti? Allora, il mezzo tavolino con le spalle a terra Il mezzo tavolino con le spalle a terra Poi abbiamo fatto Gli addominali, Mantenendo sulla schiena, quindi lavorare sugli addominali, e lavorare anche sui glutei. Ok, poi abbiamo fatto tutto quello che è il dorsale: dice il femorale con maglie pelle più la flessibilità laterale più l'apertura della scioltezza di bacino. Quanti sono? Tanti: 5, 6, 1, 2, 3. Non si la faccia. 5. Quindi sono 5 esercizi.